Salve comunità, questo è lo speciale di Capodanno. Non è ancora Capodanno, ma abbiamo una visione temporale distorta. Quello di cui volevamo parlare oggi è semplicemente come è andato il canale e come abbiamo intenzione di farlo andare avanti. E ovviamente i ringraziamenti dovuti. Come prima cosa vi dico che il 2020 è stato uno degli anni più belli della mia vetta. È stata una figata assurda il 2020, la pandemia con tutte le sue situazioni orrende. Uh, per me, nello specifico, è stato un grande momento di um, racchiudimento. È stato un momento in cui ho potuto tirare fuori tante cose della creatività della mia vita che fino a quel momento erano completamente bloccate. Fra queste cose di questa creatività possiamo citare senza alcun ombra di dubbio il canale Discord. Il nostro Discord è una roba fenomenale. Non c'è nessuno, siamo in cento Giochiamo però tutti i giorni Tutti quanti portano le loro campagne E quando uno non sa che cazzo fare Durante i giorni della pandemia apre Discord sul computer Si siede e ascolta qualcosa E c'è la gente che impreca Si massacrano Ci sono robe assurde Poi ci per si perdono 40 minuti A discutere su una regola Top del gioco di ruolo Proprio 101 one on one. Perfetto Uh, il canale Discord funziona soprattutto per passare il tempo e io ci sto godendo. Secondo luogo, subito canale YouTube. È nato come una roba che dovevo fare io e poi niente, golpio CDR e uh, avete cominciato a co vedere a comparire un sacco di facce. Non era stato pensato così, ma meglio ancora perché se no dove cazzo andavo. Quindi siamo tre, ma non siamo solo tre. Non siamo mai più solo tre Detto questo Abbiamo lanciato eh, Le avete viste quattro rubriche quest'anno In questi sei mesi in realtà Abbiamo lanciato gli strumenti narrativi Che tanto non si riguarda nessuno Abbiamo lanciato la questione dei mostri Che in realtà è super figa Però raga i manuali costano E poi abbiamo lanciato il Galateo del gioco di ruolo Che abbiamo fatto un solo video E' la roba più vista sul nostro canale Vaffanculo Giacomino Detto questo Abbiamo anche i uh, nostri video in collaborazione con noi stessi, perché pff, tanto non ci facciamo mancare niente. E quelli continueranno, speriamo che uh, le situazioni Covid si aggiornino un po' in modo che possiamo ritornare nella stessa stanza a fare il video. Uh, non sarebbe male, anche perché Giacomino è stanco di farsi massacrare. E, um, aspetta la prossima. Cavoglia, aspetta la prossima. Uh, altre cose notabili di quest'anno per noi Sicuramente aver lanciato Instagram Non c'è un cazzo su Instagram Per ora Però c'è stato super d'aiuto per le collaborazioni abbiamo, abbiamo scoperto tipo Un fiume di gente Che parla di gioco di ruolo in Italia Noi non sapevamo niente Cioè non pensavamo di entrare e fare la roba Incredibile Invece entriamo c'è gente che parla di gioco di ruolo da 15 anni E top top perché abbiamo conosciuto un sacco di persone e siamo super tristi a vedere che nessuno si incula a sta gente e faremo qualcosa per fare la nostra parte in modo che questa situazione di divisione delle community del gioco di ruolo uh, cambi detto questo progetti per il futuro abbiamo intenzione di animare l'instagram uh, lanceremo una sfida una sfida bisettimanale in cui si parla di mostri. E Sarà una sfida fra noi e voi. E sarà una questione sia di disegno per chi vorrà, sia narrativa per la gente che non ha voglia di disegnare. Vi vedo. E, ma in ogni caso, noi tireremo fuori il concept di un nuovo mostro ogni due settimane. Quindi, se cercate bestie, sapete dove trovarle. E progetti ancora per il futuro. Davide Si unirà al team UCDR E aprirà la sua Deliziosa um, uh, Non è la sua deliziosa Birra di quinta edizione Sì una deliziosa birra artigianale Di quinta edizione Però come si chiama? Una serie di video come rubrica. si chiama? Una rubrica Grazie <ride> eh, Non mi viene <ride> Ci siamo, una rubrica, una rubrica, una rubrica di quinta edizione, perché non ci dobbiamo far mancare niente, però non sarà una rubrica di quinta edizione in cui leggiamo il manuale e vi diciamo le cose, sarà una, una rubrica di quinta edizione in cui vi guardiamo negli occhi e vi diciamo, voi state facendo un ombriù di questa roba, e io lo so che la state facendo, anche se voi non lo sapete, però la state facendo perché la quinta edizione... Rompe anche il cazzo. Detto questo, uh, altri progetti, uh, altre collaborazioni, sempre fra noi stessi, perché non ci dobbiamo far mancare niente. Fra queste, uh, cito solo il nome, Errori in Terapia, un, un format fatto completamente da me e Damiano, in cui ci insultiamo, perché giochiamo da, insieme da dieci anni, e abbiamo visto un sacco di merda, da master a master. Detto questo, soprattutto fra di noi, cioè facciamo tutto noi, capisci? Tra di noi. Una cosa... Siamo anche disponibili a raggiungerci con gente da fuori, eh? Iscriveteci, contattateci! A proposito di questa cosa, di collaborazioni, lanceremo una collaborazione importante che sarà il proseguo di, del torneo di vita da Coboldi, ma per ulteriori informazioni dovrete aspettare metà gennaio, circa. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ma qualcosa? Mm -hmm. Anche se il 2020, ringraziamenti mancano, anche se il 2020, per tanti, è stato un anno del cazzo, sappiate che nelle giuste circostanze potete pure fare meglio, può anche andarvi bene. Quindi, se il 2021 sarà poco poco come il 2020, sicuramente almeno la prima metà di parte, perché finché che arriva il vaccino buonanotte, se il 2021 sarà eh, così... Sappiate che comunque si può fare e se non si può fare potete sempre cazzeggiare, ci ritroviamo sul nostro Discord.